Ciao, sono Marco e come potrei notare adesso in questo momento sono su un percorso abbastanza selvatico e poco curato, aggiungerei. Sono insieme al fedele amico a quattro zampe, stiamo facendo una meravigliosa passeggiata in questa mattinata caldissima. Sono qui a registrare perché voglio darti un consiglio. Il consiglio riguarda non tanto la focalizzazione, consiglio che comunque do sempre quanto la specializzazione che è una focalizzazione su una disciplina ben specifica disciplina o attività diceva Bruce Lee non temo l'avversario che ha provato 10.000 colpi una sola volta ma quello che ha provato un solo colpo 10.000 volte effettivamente Puoi facilmente immaginare che una persona che ha provato questa tecnica per 10.000 volte l'avrà provata probabilmente in tutte le condizioni e quindi con buone probabilità conoscerà in maniera molto dettagliata in tutte le sue sfaccettature quella singola cosa. Quindi quella persona, diciamo nello specifico di Blue dovrebbe essere un atleta per essere un avversario, è un avversario molto pericoloso proprio perché è specialista di una singola tecnica. Questo può tornarci molto utile come paragone per quello che riguarda molte cose nella vita. Oggi essere molto generici non porta grandi frutti soprattutto porta dispersione di energie ma in primis non porta grandi frutti devi essere uno specialista o una specialista, io parlo sempre a maschile ma solo per convenzione, devi specializzarti in qualche cosa e affondare il colpo nel modo migliore, scusa la metafora, è proprio questa, comunque, il significato è questo, quindi affrontare il colpo nel modo migliore più a fondo possibile con la massima efficacia, lo puoi fare solo se sei uno specialista o una specialista ovviamente. Io continuo la mia passeggiata insieme al mio fedele amico a quattro zampe e non mi resta che salutarti anche perché adesso noi, malgrado il caldo terribile, correremo. Ti saluto con un abbraccio. Ciao.